Ciao ragazzi di nuovo insieme dopo un po' di tempo eh, Fortunatamente eh, ho poco tempo perché eh, è ripartito un po' tutto Fortunatamente quindi sono molto impegnato Un po' di casini vari Rieccomi quindi ne farò meno Spero più, più interessanti ancora se possibile e oggi volevo parlare di eh, velocità ma non velocità eh, come sapete io odio, come sapete, come sa chi mi conosce ormai da un po' chi mi segue da tempo, non sono un bassista che cerca, eh, diciamo, di fare il fenomeno, anche perché non ho obiettivamente le capacità per farlo e non ho nemmeno l'interesse per farlo. Quando parlo di velocità eh, intendo di mettersi in condizione di poter fare anche passaggi, uh, fill, soli uh, e quant'altro, in modo veloce, ma allo stesso tempo in modo pulito, esattamente come quando si suona più lentamente. Uh, ci sono tantissimi esercizi che potrei uh, consigliarvi, uh, ma oggi vorrei affiancare appunto uh, il discorso velocità Iniziamo al discorso padronanza della ritmica. Sembrano due cose separate, ma se ci pensate bene eh, è inutile, diciamo, riuscire a fare cose velocissime se non siamo in grado di fare bene anche le figure ritmiche, diciamo, eh, più, più semplici, tra virgolette, come i quarti, come gli ottavi, i eh, sedicesimi, eccetera. Allora, vi volevo oggi consigliare un, un esercizio che poi può essere ovviamente come sempre modificato. Potete fare più lentamente, potete cambiare figure ritmiche, invertirle. Vi do un, uno spunto da cui prendere appunto delle idee per crearne di vostri per lavorare appunto su velocità, perché arriveremo a delle figure ritmiche un po' più complesse, e quindi lavoreremo sulla velocità, ma allo stesso tempo lavoreremo anche sulla eh, precisione, sulla padronanza appunto ritmica, ovvero saper eh, se decido di portare eh, il tempo in modo eh, perfetto sul metronomo, quindi non suono né indietro né in avanti, voglio esercitarmi a suonare bene, preciso, sul metronomo. Eh, quindi stavo pensando oggi a cosa poter fare, e mi è venuto in mente cosa eh, facevo tempo fa. Un degli, uno degli esercizi era le scomposizioni ritmiche, ovvero io prendo una... Eh, un, una frase, un frammento di scala andiamo in la bemolle scala è la bemolle mi va più il basso la bemolle, scala maggiore Allora, eh... arriviamo dalla tonica alla quinta Ricordo sempre che non c'è un solo modo per suonare le scale, questo è un altro discorso. Quindi, la bemolle, si bemolle, do, re bemolle, mi bemolle. E torniamo indietro, per ora. Eh, la prima figura ritmica che prendiamo in esame eh, sono i quarti. Quindi, eh, una nota ogni clic eh, del metronomo, lo metto a 80. E faccio due battute di quarti, usando questa, eh, diciamo, formulina, diciamo così, quindi a ottanta più o meno. Sono due battute. Poi dopo facciamo ovviamente col metrono. Eh, poi si passa, dopo queste due battute, agli ottavi. Quindi stesse note, ma ottavi. Quindi, eh, io ad esempio penso agli ottavi, Roma, Roma, Roma, Roma, se ti fate la Lazio, fate no, Pisa, Pisa, no, eh, trovate una parola con due eh, sillabe, insomma. Allora, eh, dicevo Roma, Roma, quindi... Sono andato troppo veloce. Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Due battute. Poi, eh, due battute di terzine di ottavi. Classico. Oppure io dico Napoli, Napoli, Napoli, Napoli. Se ti fate con chi lo fa il derby in Napoli. Non lo so. Se non ti fate Napoli, trovate un'altra parola. Con tre sillabe oppure io ho sempre fatto ta ta ta ta mi torna bene ognuno si canticchi quel che vuole. Quindi due battute di terzine i sedicesimi quindi anche qui io li conto ta ta ta ta ta ta ta ta però eh, si può riutilizzare Roma Roma che il Ro diventa un sedicesimo invece l'ottavo quindi Roma Roma è una figura Roma Roma Roma Roma, Roma Roma, quattro volte su quattro gruppi di, di quattro sedicesimi. Quindi due battute di questo la figura ritmica un po' più eh, particolare un po' più, magari all'inizio eh, sarà un po' più difficile assimilare, è la quintina, eh, parlo di ottavi. In questo caso si può, eh, bisogna trovare quindi, parole con cinque sillabe, oppure utilizzare ancora Roma-Napoli e fare ad esempio Napoli, Napoli-Roma, Napoli-Roma, Napoli-Roma, Napoli-Roma a ottavi, Napo quindi più lentamente sarà Napoli Roma, Napoli... un più fiato Napoli Roma, Napoli Roma, Napoli Roma... e vedremo poi col metronomo. Eh... Ultima figura, quindi dopo due battute di quintine, le sestine allora eh, attenzione perché parlo di sestine e non di due terzine eh, diciamo consecutive ai fini del tecnici diciamo si possono considerare la stessa cosa ai fini di accento le due terzine consecutive se noi le pensiamo col classico accento ta ta ta ta ta, ta quindi sull'uno ta ta ta ta ta ta viene questo Mentre la sestina ha l'accento forte sull'uno e poi eh, sull'uno successivo, quindi sestina. Eh, quindi, qui fate molta attenzione, assimilate questa figura... Ritmica. quindi sono eh, sestino ovviamente sto parlando in sedicesimi quindi eh, verrà a 80 bpm una cosa abbastanza veloce ed è qui che entra in gioco appunto la cura della velocità la cura della pulizia in velocità State attenti alla mano destra anche, ovviamente, e, e fatela in loop, magari scomponendola, quindi arrivando, io in questo caso ho aggiunto un fa e un sol, ma ero dimenticato di dirvelo, per far tornare la sestina, la seconda sestina sulla tonica. magari fino al Fa, all'inizio. Trovatevi le vostre diteggiature preferite in questo caso mi trovo meglio così ovviamente la mano destra coordinazione insieme alla mano sinistra e ognuno avrà un suo eh, punto del basso dove si trova meglio appunto in velocità io in velocità mi trovo eh, troppo meglio vicino al ponte, tant'è che eh, obiettivamente quando passo eh, al precision o comunque a, a bassi con un pick up o diversi, eh, mi, mi trovo un po' in difficoltà su eh, sulla velocità, sullo staccato eccetera, sono molto abituato a suonare in questa parte del basso, e quindi infatti, cerco sempre di usare il più possibile il jazz quindi sono due battute per ogni figura ritmica abbiamo detto due battute di quarti due battute di ottavi due di terzine di ottavi due di sedice, due di... Eh, diciamo quartine di sedicesimi due di quintine di ottavi e due di sestine di sedicesimi ve lo vado a suonare ci provo Un'altra cosa che potete fare, ne avevamo già parlato, è registrarvi con un programma come ad esempio Logic, che è quello che uso io. E poi, mh, oltre a riascoltarvi, potete anche vedere la griglia con le note, quanto, sono, quanto, siete, quanto siamo precisi e in quanto invece dobbiamo lavorare sempre e comunque sul timing. Che non, bassisti eh, diciamo che è abbastanza importante allora ragazzi eh, spero che anche questa lezione sia stata interessante almeno per qualcuno eh, secondo me è un argomento molto molto molto importante su cui eh, doverci e poterci perdere veramente tanto tempo eh, perché eh, come dicevo prima noi dobbiamo essere in grado di eh, di saper suonare correttamente a qualsiasi velocità nei limiti del possibile e ricordatevi che a volte suonare eh, a velocità molto lenta è più difficile suonare veloce quindi mm, fate esperimenti eh, provate ad esempio a mettere un metronomo a 20 bpm e ditemi <ride> se riuscite a beccare i quarti eh, altra cosa eh, come ho detto prima da questo esercizio potete prendere vari spunti e appunto registrarvi eh, in questo modo eh, spero e vi auguro che l'intento è quello di, eh, che eh, raggiungiate raggiungete <ride> e che eh, arriverete a un, a un punto in cui Avrete una padronanza ritmica tale da poter, anche, eh, cosa fondamentale, fondamentale per un musicista completo, saper anche accompagnare, eh, diciamo mh, suonando dietro suonando, o suonando avanti al click, a seconda di quello che ci viene richiesto, da chi insomma eh, ci chiama a registrare o, o con chi suoniamo. Eh, questa è una cosa veramente fondamentale quindi saper suonare perfetti sul click eh, ovviamente la cosa iniziale ma una volta presa questa eh, una volta che abbiamo una padronanza top sul suonare perfetti eh, sul metronomo eh, la musica vuole <ride> eh, in molti casi dipende dai generi, dai contesti, dai gusti di chi ci chiama, eccetera, può essere richiesto di suonare eh, avanti o indietro. Ne parleremo in un altro video, vado a fare il mio test, diciamo, con il metronomo, e poi ci vediamo alla prossima lezione.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 OK, those 경찰 are.